Aspetta ma chi sta facendo? Vedi che con mescola l'acqua con vino ci cioè ha toccato bere su Maracca pochino